Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di ICER, il format che vi farà capire che nulla è come appare in inglese. Ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che quando i nuovi video saranno caricati su YouTube, voi ne sarete informati. E vi ricordo anche di visitare il sito internet www.bordelaritalia.com Oggi scoprirete una verità terribile per quanto riguarda la lettera X la lettera X che in inglese si pronuncia X voi pensate che si pronuncia in un solo modo X, non è così la lettera X ha diverse pronunce tra cui una è quella che mi ha fatto esplodere il cervello tra l'altro pochissimi anni fa perché io prima non lo sapevo Facciamo un esempio molto semplice per riscaldarci la parola uscita. In inglese è exit e in questo caso la pronuncia della X e come la conosciamo. Però, se voglio dire in inglese per esempio, esempio in inglese non è example, assolutamente, ma in realtà è example. La X si pronuncia come una G seguita da una Z, quindi se devo dire per esempio si dice for example. La stessa cosa succede per il nome Alessandro, non è Alexander, ma Alexander. Quindi Alessandro Magno si pronuncia Alexander the Great. E fin qua che in alcuni casi la, la X possa avere una pronuncia un po' più sonora, ci può anche stare. Tutto cambia quando la X si trova all'inizio di una parola. Perché non si pronuncia più X? Andiamo a vedere alcuni esempi. Tipo xilofono. Xenofobia E infine Una serie televisiva che tutti noi Almeno tutti quelli della mia età Quando ero bambini hanno visto Xina, ah! E mi scusi in partenza Se vi sto distruggendo un sogno alla vostra infanzia La X in inglese Quando si trova all'inizio di una parola si pronuncia come la Z. di CIA! Quindi xilofono diventa xilofon, Xenofobia diventa xenofobia E Xina Se avete capito non è Xina È Zina Sina, it's not as if will stare at you. Come voi ben sapete Dagli altri video che ho fatto Io sono un fan di Star Trek E in una di queste serie di Star Trek C'è una specie che si chiamano in italiano Gli Xindi Ovviamente non vi sto a dire che in inglese si chiamano Zindi We supplied many species not just perché inizia una X. Quindi, state attenti alla prossima volta che è la X, perché non è mai quel che sembra. Detto ciò, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale ci vediamo col prossimo video. Ciao!